Salve ragazzi, quest'oggi vi propongo un libro super novità una di voi scritto da Iris Ferrari Il libro ha una grafica eccezionale infatti mi ha ricordato subito i diari che avevamo noi alle medie, alle superiori pieni di foto, eh, di, di frasi o anche frasi scritte in, eh, in altri caratteri è davvero davvero ben realizzato e anche il contenuto eh, in quanto potremmo dividerlo in due parti il libro, la prima dedicata alla sua vita e la seconda al suo lavoro, cioè alla sua passione, come sia diventata così famosa la prima parte è dedicata alla sua vita, considerate sempre che è una quindicenne e eh, attenziona particolarmente due aspetti eh, di ciò che gli è accaduto, che ha colpito particolarmente e maggiormente la sua infanzia. Eh, importantissimi sono stati i nonni, eh, i nonni che per lei erano due punti di riferimento, due pilastri eh, che ha accompagnato fino all'ultimo giorno della loro vita e che tutt'oggi sente però vicino a lei. Infatti eh, ci racconta dei primi due incontri che ha fatto con i suoi fan. Il primo è eh, Venne organizzato per il giorno di San Giuseppe, che la lega appunto al nonno, e il secondo per la festa della mamma, che in quel caso ha voluto legare al ricordo dei nonni. Ma non pensiamo che la madre sia una figura ehm, secondaria, anzi all'interno del, del libro magari non viene esplicitamente citata, ma si... Cioè si, si percepisce l'influenza positiva che ha nei confronti della figlia, le permette sì di spiccare il volo, di fare le proprie esperienze, ma c'è sempre, la, la circonda col suo abbraccio materno anche se forse non sempre se ne rende conto e questa cosa mi è piaciuta, cioè proprio l'ho apprezzata particolarmente. Un aneddoto molto importante che io ci tengo ad evidenziare è il bullismo. Iris è stata eh, soggetta a dei fenomeni di bullismo, ne è stato proprio ehm, alcune ragazzine, si erano accanite contro di lei, perché magari lei era un po' più formosa, eh, loro si sentivano più belle rispetto a lei, addirittura hanno creato gruppi whatsapp per deriderla. Fortunatamente ha avuto il coraggio di parlarne con la madre, la madre è andata dalla preside dal preside e comunque hanno preso dei provvedimenti. La ragazzina ha dovuto scusarsi, che poi siano state scuse più o meno sincere. L'importante è il gesto e anche i genitori hanno dovuto capire che la figlia aveva sbagliato. Non si devono minimizzare questi comportamenti. Scusate se ne parlo con ardore, ma un po' tutti siamo stati soggetti eh, ad essere derisi per un qualunque motivo probabilmente non alle medie ma alle superiori insomma è sbagliato dobbiamo creare dei dobbiamo spingere eh, i nostri figli eh, o comunque la gente che ci circonda a dare l'esempio cercando di avere un comportamento rispettoso se non lo abbiamo noi i nostri figli da chi lo trarranno questo insegnamento e quindi questo è un messaggio importantissimo di questo libro innanzitutto se tu lo, su lo subisci parlane e eh, prendi provvedimenti se tu lo fai cambia direzione perché stai andando in una direzione sbagliata e detto ciò chiedo scusa per eh, il mio fervore ma purtroppo questo è un argomento essendo che io parlo per i giovani ed essendo che lei ha un'età perfetta per la fascia a cui io mi riferisco non potevo non, non parlarne. E nella seconda parte ci racconta eh, del, della sua esperienza, di come per vincere la timidezza abbia eh, deciso di registrare dei video, di come l'abbia caricato su Youtube e di come ciò l'abbia fatto sbocciare nel cuore di tutti i suoi coetanei e l'abbia fatta appunto diventare così popolare. È un ottimo esempio questa ragazzina per tanti giovani che possono magari trarre ispirazione da lei e poi le sue stories su Instagram sono davvero divertenti, ci parla un po' di tutto, dalla scuola firmacopie, al firmacopie alla cagnolina a Perla, insomma ci parla davvero di... Della sua vita quotidiana, ci rende partecipi. Quindi ti auguro davvero ogni bene, spero che tu diventerai un'attrice come sogni. E a presto, al prossimo libro. Un bacio a te e a tutti i ragazzi che mi seguono. A presto.